Eccoci bene, ben arrivati, finalmente possiamo partire. Eh, ben arrivato a Lorenzo Rossi, benvenuto a Luca Mastro Rocco. Ciao. Eh, parliamo no, di un tema che chi mi conosce sa che amo tantissimo, il mobile marketing. Eh, lo facciamo in questa, in questa sessione. Qui di fronte a me, appunto, ci sono Luca eh, e, e Lorenzo. Ciao, eh, ciao a tutti. Luca e Lorenzo in realtà si collegano direttamente da, da Berlino, eh, sono i creatori di una community e di un portale eh, che ha preso la ribalta negli ultimi mesi diventando il punto focale in Italia per quanto riguarda il mobile marketing e mobile marketing Italia tra un attimo eh, lo presentiamo e affrontiamo un po' con loro lo stato dell'arte eh, del, di questa tematica in Italia. Uh, la prima domanda che vi faccio uh, è, è un po' questa. Prima di tutto, uno, se dite due parole su di voi e soprattutto uno, cosa ci fate a, a Berlino? Uh, due, perché da Berlino uh, avete pensato di, di, di creare Mobile Marketing Italia? Sono, sono, sono Lorenzo, ciao a tutti. Eh, hai, hai fatto due domande che per parlarne ci vorrebbero quattro ore, quindi cercherò <ride> di essere <accedere>, concluso <ride> e poi passo la palla a, a Luca. Ehm, io sono Lorenzo, sono arrivato a Berlino da sette anni, da, da quando sono qua ho iniziato a lavorare nel mondo del mobile, eh, soprattutto nello specifico nel mondo delle applicazioni mobile, della, della promozione delle app mobile e, e ho conosciuto, diciamo, ho imparato a conoscere un sacco di aspetti che prima per me non esistevano neanche e questa, diciamo, per me personalmente potrebbe essere la prima spiegazione per cui è nato mobile marketing in Italia. Però lascio la palla a Luca, che non so se è di qua o di là, però a dirvi qualcosa di più. È più in là di te, è un pochino sì, più in là. Più in là. <ride> Ciao Daniele, grazie dell'introduzione. Dell Io sono Luca e sono a Berlino da ormai quasi dieci anni. Sono arrivato qui, ho fatto un percorso un po' più particolare di quello di, di Lorenzo, perché prima di venire a Berlino ero, a, ero in Australia. E a Berlino ho lavorato nel digitale da, da sempre, prima al lato desktop e poi al lato mobile. A uh, differenza di Lorenzo, ho lavorato più dal lato delle agenzie, quindi ho, uh, ho aiutato clienti uh, in diversi verticali, non solo in Italia, anche all'estero, nell'ultima esperienza infatti ho lavorato a livello globale e uh, penso, come diceva Lorenzo, il fatto che lavoriamo dall'estero, da Berlino, un po' che abbiamo appunto questa esposizione al mercati internazionali è stato quello che ci ha portato uh, a creare appunto Mobile Marketing Italia. E la storia è un po', un po lunga, magari la, la, la facciamo un po' più breve, Ti ringrazio. però... Diciamo, con Lorenzo ci siamo conosciuti un po', mi forse 4-5 anni fa, a una delle tante conferenze qui a Berlino, e un anno e mezzo fa, penso, ci siamo ritrovati a chiacchierare appunto della situazione del mobile eh, in Italia, particolarmente, e ci siamo chiesti come mai non ci fosse nulla di specifico per il, per il mobile advertising, mentre tutti parlavano ancora di, eh, di digitale. E da lì appunto ci siamo tra un drink e l'altro, eh, forse uno di troppo, ci siamo, ci siamo decisi di, eh, appunto, di iniziare, eh, iniziare questa avventura con, con Mobile Marketing in Italia. Giusto per farti una, una, una piccola parentesi, eravamo così tanto sorpresi pochi giorni dopo che abbiamo trovato il, il dominio mobilemarketing.it disponibile. Quindi a, a conferma del fatto che ancora nessuno ne parlava in, in Italia, per cui siamo stati abbastanza fortunati. Bene, bene, grazie. A questo punto la, la domanda che, che, che mi viene automatico un po' farvi è: ehm, de, siccome in qualche maniera avete un punto di vista privilegiato eh, rispetto allo scenario globale, stando a, appunto a Berlino, come vede? Partiamo da, da un'introduzione generale. Voi come vedete oggi lo scenario del mobile marketing, con particolare riferimento, magari, alle, alle app mobile, in Italia, quali sono le prospettive? E soprattutto qual è la differenza, se c'è una differenza, rispetto a quello che vedete in Germania o nel resto d'Europa? Ehm, allora, Se posso partire io, sì, eh, ormai certo. eh, andiamo in ordine di posizione a quel che ho capito. Eh, <ride> sì, facciamo così. Vedo, vedo tra l'altro, ne abbiamo parlato con Daniele un, un paio di giorni fa, quando siamo sentiti preventivamente, vedo un crescente interesse eh, in riguardo al mobile marketing e all'app marketing. Se, se ti dovessi dire rispetto a un anno e mezzo fa quando siamo partiti, molto più alto interesse in generale. Quindi questa è una cosa che sicuramente ci fa piacere. E lo vediamo dai numeri del sito, per esempio, le ricerche su termini specifici eh, sul mobile, e sulle app. Quindi eh, le aziende stanno probabilmente iniziando a capire che il mobile, come diceva Luca prima, è una cosa diversa dal desktop. E questo, secondo, secondo me, ma proprio secondo Mobile Marketing Italia, è la eh, parte fondamentale che ancora non era chiara eh, alle aziende italiane. Questa è la situazione in Italia. Rispetto a, al resto dell'Europa o rispetto a Berlino, eh, secondo me, al momento siamo ancora anni e in luce indietro nell'Italia, per un semplice motivo: qui a Berlino ci sono aziende che eh, basano la loro attività, il loro business esclusivamente su mobile, tantissime aziende, mentre quello che, eh, quello che sembra a me negli ultimi anni in Italia l'app è stata fatta perché era una cosa che andava fatta, era un po' il sito degli anni eh, 2000, devo okay. fare perché ce l'hanno tutti e poi lo lasciano lì e mi sono trovato a parlare con delle realtà aziendali che hanno detto guarda, Abbiamo fatto l'app due anni fa perché andava fatta, abbiamo visto che funziona, però non sappiamo quello che fare, cioè, capito, fa, fa fare una cosa perché va fatta e poi vedere che funziona. Quindi questa è un po' la situazione. Ovviamente mi posso sbagliare, posso avere una visione limitata, però è, è quello che mi sembra. Luca? Sì, sì, diciamo che posso solo confermare, naturalmente quello che dice Lorenzo, la, da Berlino uh, l'unica cosa che vediamo è che gli altri, uh, le altre nazioni in Europa sono, uh, sono molto più uh, avanzate da un punto di vista di uh, applicazioni mobile, di come approcciare appunto il mobile marketing. Basti vedere anche la Spagna, per esempio, che uh, è molto simile in termini culturali, in termini economici all'Italia, però dove ci, sono, dove ci sono state appunto aziende con, Uh, applicazioni mobile che sono diventate uh, abbastanza grandi, basti pensare a Globo, basti pensare a Letgo, uh, comunque sono, sono, sono realtà che in Italia ancora mobile first, come si, come si suol dire, non, non ce ne sono state tante ancora, però come, come appunto diceva Lorenzo sicuramente l'interesse inizierà a aumentare, quindi speriamo anche con il nostro piccolo contributo di, uh, di aiutare il tutto. Guarda, qui si aprirebbe in realtà un tema che mi piacerebbe tantissimo affrontare, magari potremmo rimandarlo a una, un, altro, un altro momento, che sarebbe un po' quello anche di avere il vostro parere su quanto può contribuire o quanto pesa il supporto in termini di eh, finanziamenti statali e aiuti in qualche maniera all'evoluzione, perché per esempio so che eh, in, in Germania, ho mai citato la Spagna o il Portogallo, effettivamente eh, ha avuto strategie di, e visioni per, per, per, da questo punto di vista probabilmente eh, più, più avanti rispetto a quello che si è fatto finora in Italia. Eh, in realtà eh, il focus di questa, di questa prima chiacchierata insieme eh, vorrei metterla invece sugli aspetti mh, anche di misurazione del, del mobile, mi piace moltissimo l'avventura che avete intrapreso perché, eh, appunto, come avete detto correttamente voi, eh, evidenzia una, una lacuna di, di competenze eh, verticali importanti. E riporta nero su bianco, mettiamola così, eh, la complessità del, del mondo mobile eh, rispetto, per esempio, ai tracciamenti e al mondo degli analytics digital. Eh, Focalizziamoci magari su, su questo, eh, un tema che, che a me incuriosisce sempre, racconto spesso, è la complessità eh, del, delle metriche, eh, le metriche sul mobile appunto nel momento in cui tutti pensano qualche anno fa l'importante è avere un'app, l'obiettivo è fare tanti download, ovviamente quella è un po' una, una vanity metrics, una metrica di vanità ci sono il numero di download e poi da lì in poi c'è il costo per installazione, il numero di utenti attivi, fino a delle metriche che, che, che veramente il mercato, eh, credo con è veramente in minima parte, penso al CPLU, il costo per loyal user, o la DAO, il ritorno per investimento, <ride> medio per utente giornaliera, ci sono degli acronimi eh, a, a cavallo della, della poesia, secondo me, in termini di complessità ecco la, la, la sfida è un po' questa vi chiedo un paio di metriche eh, a testa eh, specifiche in qualche maniera o quantomeno rappresentative del mobile su cui oggi eh, bisogna focalizzarsi una volta che si è messa in pista un'applicazione io dico sempre fare un'app è un po' come mettere il razzo sulla, eh, sulla rampa di partenza se poi finisce lì non si va okay. da nessuna parte ci va il carburante ci va la strategia ci va la visione per arrivare a conquistare Marte le metriche un paio di metriche a testa cosa ne pensate? Cosa ci proponete? a Partire Luca, perché se inizio a parlare di metri. Io... <ride> sì, Come sì, visto, guarda. la mia introduzione era abbastanza pronta. Vedo siamo un po' sullo stesso piano. Io sono un, un amante del sì. dato. Quindi prego, Luca, inizia. <ride> guarda, sì, infatti, io sono assolutamente molto più breve a riguardo. <ride> la... la... Le due metriche secondo me che possono essere interessanti da un punto di vista di uh, misurazione, adesso forse è un po', un po banale come, come metriche, però sono CPA sicuramente e LTV. Uh, io parlo di queste due metriche fondamentalmente perché, uh, come dicevi te Daniele, l'applicazione la, uh, mobile è molto diversa dal sito. Uh, il conversion funnel, il funnel di conversione degli utenti è molto più complesso, ci sono molti più, uh, più step dall'install al purchase o all'acquisto in app, uh, però appunto CPA e LTV sono quelle fondamentali, se il CPA è più alto dell'LTV dell'utente, il business non c'è, o comunque. Non, non è ancora dove dovrebbe esserci e penso che queste siano le due metriche più importanti quando si inizia uh, o comunque quando si inizia a scalare le attività di, uh, di mobile marketing adesso la palla a Lorenzo per una spiegazione no, di. No, no, faccio breve, sono d'accordo con Luca cioè queste sono due metriche importantissime eh, eh, io, io vengo da quel vecchio stampo te Daniele hai menzionato tutti i KPI che io amo perché eh, li, amo, li amo perché li ho trovato in sono trovato a lavorare per applicazioni in diverse fasi della loro vita, diciamo. Quindi applicazioni come l'OV, la Dating App in cui dovevamo scalare io sono arrivato che eravamo a 4 milioni di utenti, sono andato via dopo due anni eravamo a 70-60 milioni di utenti. Lì guardi al CPI, perché lì devi scalare, cioè lì devi fare i numeri. E ovviamente tutto quello che è connesso al CPI, tutto quello che influenza il CPI, il click through rate eh, guardi tutta la parte creativa, guardi tutta la parte di, di, di messaggio, quindi vuoi avere un costo per download, come hai detto te, eh, Daniele, eh, che è il, il più basso possibile. Poi ovviamente quando l'app è più matura, quando fai altri prodotti tipo Azalando, guardavamo il costo per ordine, ovviamente, il costo per primo ordine, il costo per secondo ordine, che sono questi CPA che... Eh, che, che, che sono poi importanti e diversi a seconda di ogni tipo di applicazione. L'applicazione gaming avrà il costo per, per comprare pacchetto, oppure l'applicazione e-commerce il costo per, per ordine, eccetera. E poi l'LTV, che è quello quando hai un'applicazione un pochino più complessa, un'applicazione a subscription, che vedi quante volte l'utente rinnova, rinnova il pacchetto, il, il tipo di pacchetto. Che compra tutte queste, tutto questo tipo di metri. Quindi, io, CPA e il TV le più importanti, come diceva Luca, io guardo dal, dal click. cioè Per me è bellissimo vedere tutto il funnel come in termini di acquisizione può influenzare qualsiasi parte con, con l'ottimizzazione. Una, eh, vi faccio una domanda secca, vediamo se eh, c'è una risposta o se mh, si può abbozzare. Uh -huh. Lifetime Value, LTV, dopo quanto tempo in media ha senso eh, considerarlo un valore attendibile? Questa è una domanda da <ride> 10 milioni di dollari forse. Guarda, ti rispondo, davvero, davvero commerciale, dipende. <ride> dipende dall'applicazione, Sto da... di essere un ottimo commerciale anch'io allora. <ride> dipende, no, dipende, purtroppo penso sia difficile, ora non so se Lorenzo ha esperienze più specifiche con, con applicazioni, però difficile. Io ti rispondo da Head of Marketing che doveva giustificare i numeri al management e ti dico dipende allo stesso modo oh. perché comunque sia dipende veramente da tanti fattori. Ovviamente il tipo di applicazione è il primo, cioè se hai un'applicazione, eh, ti porto ad esempio un'applicazione come Skyscanner che la usi una volta, due volte l'anno quando vai in vacanza magari oppure un'altra persona che la usa perché viaggia molto per lavoro, quindi ci sono diversi tipi di, di, eh, di utenti, diversi tipi di applicazioni. Io credo che ogni applicazione dovrebbe un po' capire il, il lifetime cycle dell'utente, ok? quello medio. Una volta capito quello, poi possiamo definire come analizzare il lifetime value, perché eh, ovviamente non ha senso, prima che, che, che ci siano questi tipi di dati, di dire il goal del lifetime value è questo qua. È, è un po' Poi tutta la, la teoria dell'app de marketing, no? quando hai un'applicazione inizi a raccogliere i dati, i primi dati, inizi a vedere e poi man mano eh, definisci anche degli obiettivi e dei KPI più precisi. Certo, è un po' un fine tuning costante e, e, e quello che ci dite eh, ci porta anche a dire in qualche maniera che Analytics, e UX design e customer journey sono veramente un lavoro a tre che va fatto in maniera eh, costante e importante. Ovviamente parliamo di sviluppo mobile, quindi tenendo in considerazione i constraint del, e, e le caratteristiche dello sviluppo stesso, quindi magari con i PM e gli sviluppatori. È proprio un la lavoro di squadra. Certo. Eh, qualche suggerimento per migliorare queste, queste metriche, magari con qualche case che, che avete visto? Uh, come, come si fa a aumentare, abbassare il CP per quanto il cost per install per quanto riguarda una campagna di acquisition qualche strategia o, e come si fa a aumentare l'LTV, appunto al netto del fatto che ovviamente dipende eh. tanto dal settore e dal contesto e dalla country eh, Vado io Luca? Vai vai Ti, ti parto dal CP eh, perché mm. poi è anche magari quella lì che, che è stata negli anni la, la, la, la, la mia eh, esperienza forte perché lavorando, vedendo, spendendo soldi sulle piattaforme di advertising eh, tipo Facebook, Google, Twitter, Snapchat, questi social media, quelli più a direct response, eh, riesci ad avere un'idea, eh, riesci a farsi un'idea di, di delle best practice proprio per diminuire il CP, come dicevi te. E. Nella mia esperienza, il testare continuamente è l'unico modo per riuscire a trovare, eh, come si dice, lago nel pagliaio per, per portare poi i risultati migliori. Perché se spendi 100 euro, 200 euro al mese, ti dico vai e spendi e festa finita, i risultati saranno buoni comunque. Quando inizi a spendere 100.000, 200.000, 500.000... Le differenze di, di banner, per esempio, una call to action verde eh, piuttosto che rossa, un formato, eh, un formato video più verticale piuttosto che un formato orizzontale. Queste sono tutte cose che influiscono eh, sul momento in cui devi catturare l'attenzione dell'utente e quindi ovviamente se tu hai un determinato numero di impression riesci ad ottenere innanzitutto più click e poi questo già ti dà un, un maggiore numero di utenti che arrivano nell store, nella pagina dell'App Store. E poi lì c'è tutta la fase di ottimizzazione dell'App Store. Quindi a questo punto, se riesci a ottimizzare anche quella percentuale, riuscire ad avere ancora più utenti. Quindi, come dicevo all'inizio, in fase di CPI, proprio la fase di install, secondo me tutti i fattori sono importanti per buttare giù, eh, per tirare giù il, il CPI. Un esempio che hai chiesto, eh, io mi ricordo i tempi di LoV spendevamo eh, tanti soldi su Facebook per fare advertising, era una fase di scale, e eh, mettevamo l'app app di incontri, mettevamo eh, in ogni eh, quadratino eh, del carosello di Facebook, mettevamo una ragazza o un ragazzo a secondo, del, a secondo del tipo di campagna. All'inizio il, eh, il carosello era fatto solo di foto di ragazzi e ragazze, semplici. Poi vedevamo che il click-through rate andava giù e allora abbiamo iniziato ad aggiungere una cornicina intorno a, al frame dell'immagine e il click-through rate sale. Non bastava, abbiamo testato a mettere i pulsanti, eh, abbiamo provato a mettere i pulsanti del like o non like e quello ancora più ha incrementato il click-through rate. Quindi queste sono tutte cosine che alla fine hanno portato ad avere dei CPI che ci permettevano di, di, di spendere soldi e scalare in modo efficiente. Questo è eh, il mio punto di vista. Da un punto di vista del CPA, secondo me, naturalmente, come diceva Lorenzo, il CPI è il primo step. Il CPA è un po' più complicato da ottimizzare o comunque da calcolare. Eh, sicuramente in termini di ottimizzazione ci sono tantissime attività. Eh, da un punto di vista marketing, advertising di acquisizione, naturalmente continuano a essere i testing dei vari canali, delle varie ottimizzazioni diciamo, in termini di audience. Uh, fare delle targetizzazioni un po' più specifiche per vedere come appunto si comportano in app. Uh, però questo è solo quando parliamo di acquisizione. Naturalmente dal punto di vista di sviluppatore c'è uh, anche una porzione di responsabilità, chiamiamola così, uh, con ad esempio tutte le uh, attività di engagement, come può essere uh, CRM, in app, in app uh, messages, push notification, email e retargeting. Uh, tutte queste attività diventano fondamentali naturalmente per richiamare gli utenti che magari hanno installato l'app e non hanno mai fatto l'acquisto uh, o hanno messo uh, la giacca nel, nel carrello ma non l'hanno mai comprata o semplicemente anche per proporre delle, uh, delle offerte migliori. Um, ti dico, noi, uh, noi lavorando anche con diversi, uh, diversi tipi di cliente una delle cose che cerchiamo di stressare il più possibile è che il CPA, sì, deve essere un costo fisso, perché è naturalmente quell'equilibrio tra CPA e LTV, uh, però non dipende esclusivamente dall'attività uh, dall di acquisizione. Magari è un problema di prodotto, magari è un problema di funnel. Uh, quindi bisogna, come dicevi te uh, pochi minuti fa, è importante avere un, uh, un lavoro di squadra anche con il team di, uh, di prodotto per testare le varie funzioni in app e vedere appunto come gli utenti si, uh, si comportano aggiungendo, modificando degli specifici step uh, uh, nell'app. Noi abbiamo visto in, con uno dei, uh, dei, dei partner con cui lavoriamo che aggiungendo semplicemente un, uh, uno step di uh, tutorial all'inizio l'engagement era molto più alto e questo naturalmente porta a una diminuzione del cpa quindi diciamo è sicuramente un, uh, una combinazione tra testing prodotto e naturalmente anche uh, imparare un po quello che, uh, quello che ne succede con, con l'attività di acquisizione sì sì sì sì, sì. perfetto sicuramente eh, anche tutta la parte di onboarding eh... Certo. e strategico nel processo di, di acquisizione eh, mi permetto due, due battute commento e, co e complemento di quello che avete detto eh, Lorenzo mi ha ricordato una, una mia esperienza in termini di acquisition per esempio una cosa che mh, dal mio punto di vista vedo in Italia e ancora molto poco utilizzata, sono eh, evidenziare le differenze tra la Google Play e App Store, a cominciare da banalità, per esempio il fatto che eh, su Google Play si può fare la b test della scheda in maniera nativa sulla piattaforma, ricordo un cliente per il quale ehm, lo convinsi a fare una b test, cambiando semplicemente l'ordine degli screenshot e mettendo il quinto screenshot come primo. N nulla mi toglierà mai dalla testa che secondo me questo cliente ha pensato questo, non c'ha voglia di lavorare perché invece di farmi una B test serio mi propone di mischiare le carte giusto per far vedere che l'ha fatto e invece insomma, mi portai a casa una bella soddisfazione perché effettivamente si dimostrò un incremento di download importante perché aveva un senso questo test cioè, e, e, sì. e <ride> il, il secondo commento rispetto invece a quello che dice Luca è che la complessità, eh, ma anche il fascino di tutto questo, di questo mondo, eh, in questa chiacchierata che abbiamo fatto, l'abbiamo in qualche maniera specificatamente pensata per il marketing mobile first, per non dire quasi mobile only. Eh, il mercato italiano è un mercato da questo punto di vista anche molto omni-channel, quindi per molte grandi aziende eh, il mobile è uno dei touch point la mia idea è che non so se anche la vostra potrebbe, dovrebbe diventare forse il first touch point nel senso che è un'omnicanalità che parte da lì ma pensare che tutte queste strategie devono rientrare ulteriormente complicate in un processo che passa attraverso diverse piattaforme, secondo me c'è veramente un sacco di cose da fare non so se la pensate, la pensate come me io sono molto contento e molto soddisfatto di questa, di questa chiacchierata che, che ci siamo fatti, vi ringrazio tantissimo ribadisco eh, seguite Mobile Marketing Italia secondo me è davvero eh, il punto informativo centrale che mancava per chi vuole essere verticale su questo, su questo settore e su queste competenze eh, lancio lì un'idea un con sinestesia credo che eh, ci sia possibilità di fare, di fare cose insieme A questa prima chiacchierata ti ribadisco per me è stata molto piacevole e gratificante ho respirato un'aria comune sul linguaggio eh, vale, vale anche per, per, per me, per Luca, penso anche per gra, grazie allora, mille per, per, eh, per, per comunque sia le parole che hai speso per Mobile Market in Italia. Perché, come ben sai, quando fai queste cose c'è tanto sudore dietro. Assolutamente, e, assolutamente. E intervistato anche peraltro eh, aziende e persone di, di competenza e di qualità, quindi oltre a condividere conoscenza sugli aspetti teorici avete portato testimonianze molto interessanti nei vostri articoli. Eh, mi piacerebbe la butto lì durante, di, durante questa registrazione, ragioniamoci insieme magari cogliere l'occasione in futuro con, con Sinestesia di organizzare qualcosa anche di più, di più strutturato o altre interviste o perché no un webinar o, o, o qualcosa perché come dite eh, c'è ancora molto da fare in Italia, quello è anche il mio e il nostro punto di vista quindi ragioniamoci, ragionateci eh, sicuramente lato nostro ci piacerebbe portare avanti un discorso di questo tipo Assolutamente, assolutamente. Guarda, noi siamo abbastanza, stiamo cercando di essere attivi anche in questo periodo di lockdown con dei webinar per cui eh, speriamo di poter, uh, di poter trovare nuove sinergie. E nel frattempo ancora, come ha detto Lorenzo, grazie mille per, uh, per le parole spese su mobile marketing Italia e come dicevo all'inizio, naturalmente se, uh, se il pubblico è interessato a a seguirci, può andare su mobilemarketing.it, abbastanza semplice da ricordarsi. E, <ride> faccio un po' di pubblicità. E, uh, yeah. Controlleremo poi il CTR della... della... Esatto. <ride> e comunque sì, assolutamente, uh, vediamo, non vediamo l'ora di trovare nuove opportunità per continuare a sviluppare questa conoscenza nel mercato italiano. Grazie Va bene, vi giro per l'ultima volta virtualmente a sinistra per salutarvi e vi do il 5. <ride> ciao. Ciao, ciao. ciao. Grazie mille, a presto. Grazie a voi, ciao. Grazie.